Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oh ma, ma che ca... Ma questo è il tuo... il mio? Il tuo canale o il mio? Eh, non ci sto capendo più niente Ma esce anche sul tuo canale? No o sul mio? No mio? mi sono Ma... SIGA! Ah! Ah! Odio di... Secche stellari come vedete Da il nostro bellissimo sfondo Do il benvenuto nel mio spazio Lo spazio delle cartelle ragazzi Lo sapete benissimo questa serie è fatta apposta Per commentare le vostre Cadute, le vostre secche più Prepotenti e per divertirci anche un po' Guardate, no, vogliamo ricordargli una cosa io? Iscrivetevi al canale Ragazzi non è possibile che 40-50% Di persone che guardano i video Che non è iscritto al canale, soprattutto quando Vi porto queste serie che sono Apprezzatissime, siamo già andati più volte in, in Tendenza, ragazzi, iscriviamoci a questo canale che portiamo altri personaggi. È bene chiedere, ragazzi, come ogni volta all'ospite della puntata, Ivo, la tua cartella peggiore di sempre. La secca più forte filmata finora è stata quella a Morzin qualche anno fa, in Downhill. C'era un wick contest, ero anche in una buona posizione, solo che... Della vita e babam. Sai che cosa mi ricordo di tua secca? Vogliamo ricordare la tua ah, faccia 2020 che iniziamo con i fiocchi Le prime settimane del 2020 Facciata secca sui panettoni a Monza Faccia Piena dispata, di sangue Però anche... che sarebbe stato bella averla filmata quella, quella... Pensate che quel giorno coglione io che ho detto No ma non filmo, voglio mio ma va morto Purtroppo è sempre così nelle cadute Filmate tutto grazie Ok partiamo con le cadute che mi avete inviato Ma rampetta come costruzione già pessima devo dire oh Di questa rampetta ragazzi. Allora No, no, no. <ride> Cosa per te uh, Impuntata sulla testa proprio Scusami è già, eh, proprio... no, Ragazzi vedete la costruzione è malefica proprio questa cosa qua Lui gli avrà detto no. Ma no ma poi mi ha fatto morire quando... l'atterraggio non serviva a niente no. L'impuntata sulla testa qua Che Questa scorpionata ma... Impuntato <ride> sulla testa è finito il video Vai, Vabbè. vai, vai vai. Dov'è? È, è to tipo Torino, no, dov'è? Oh! Oh! oh, oh, oh. Va bene sì. Jolly nazionale Jolly nazionale, ha detto giusto sì, Però quando sei andato via ha detto Oh, che bella questa cartella Oh, c'era un salto Fammi sentire l'audio, aspetta È stato quel mm. della serie Ma vaffanze <ride> Era un passaggio morto era qui Era così, così Era tipo morto, esatto Non si sa Sta pregando Vabbè Pedalatissima Salto Ah Qua non si è morto. anche fatto male eh. Non merita un replay Bosco Primo drop guarda, guarda. No No oh, Che sei? Primo drop lungo, lungo. puntato esatto po'. e poi praticamente gli è scivolata, ruota avanti. Facciata! È rimbalzato! Mi dà un po' l'idea di clavicola. Oh! È ormai è passato di moda, ragazzi. Esatto. Se io mi dissocio, cioè se voi non seguite le mode dei meme, è passato di moda. Si capisce che è una secca forte, Ivo. Perché quando guardi la testa, a un certo punto la testa va. Oh zio. Mamma mia, la che cascata hai preso lì. Io il terreno lo prendo. Incredibile. Ah, <ride> ricordati di tenerle a mente perché a fine video. La cartella migliore, la cartella bisogna, bisogna recensione. Oh, bravo, oh, no, Bravi, bravi anche su. Oh. Bravi che mandate anche di altri sport, ragazzi. Esatto, Assolutamente apprezzate di altri sport anche. La rampettina, questa è costruita un po' meglio della prima. Qui pattina in giro, vabbè. Vabbè, dai, cosa fa eh, Contento, tu, Sei è contento tutto? della caduta del sì, ril... tassio, sono caduto. No, ma scusa. Ma, ma ha detto "Io me ne vado". Io vado, ne vado, vado, vado, vado, vado, vado. Poi c'è, questo ragazzo mi ha mandato due video che mi fa cartella del 2016-2017 ed eravamo in ospedale assieme a Bergamo. Con tutte le volte che sono andato in ospedale eh. <ride> Vabbè questo <ride> Già che inizia così, oh, c'è un flip con gli sci No <ride> È affondato come il Titanic infatti Esatto Oh, Freeride oh, oh oh Ma oh, guarda, la Oh No. Ha detto ma, ah, ma c'era una pianta? Ha fatto si è appeso. La lì. classica sgambettata. Come da... cazzo ma ne è Sai che non mi ha guardato prima di dopo. Questo qui è Ricky Fill. Ricky Fill. Io <susurra> lo so. L'ho filmata io. Oh! Questa me la ricordo. Filmata io. Filmata, te? filmata io. filmata oh, io. Salto. Primo salto. Guarda, bene. Oh, ok. La curva è <susurra> No! <susurra> no! Oh! No! No! Fantastico. Gli bastava anche tipo una badilata, un cane che gli faceva pipì addosso <ride> e eravamo a posto, cioè <ride> Che le ha prese tutte oh, stato... Mi disagio allora, cartella, mani giù, va bene, ok, è okay. rotolato, poi già qui l'ha colpito una volta, Io prima sul braccio la ruota di dietro, esatto. poi gli si è avvicinata, gli è caduto bon. addosso il carro in faccia della bici, lui si rigira, si rialza e poi non ho capito, ah, ha tolto subito il casco, si è sfilato il casco, e la bici è caduta, e poi la bici va so. sopra il casco, in lontananza, Salve in lontananza ragazzi, oh, è morto è morto. contestata con testata senza casco però No ragazzi il casco, il casco, Mettete il casco, ragazzi. Questa cosa è una dashcam, cam? Cioè la data C'è sì, una macchina parcheggiata, quello oh. gli è arrivato addosso sicuro. Oh, avanti. Santo. Uff. Morto. Menchia, ma perché arrivato? Che... Cos'è che è arrivato? Ma la... siamo sì, <ride> partiti in quella direzione. Si Frenata. I freni. Non è, è bagnata, è bagnata la passerella. Oh. Anche lui ha detto la mia stessa reazione. Uh. Si vedeva lontano il video che quella pasta lì. Era la cioè, non era bagnata. Ma comunque il videocamere è puntato un po' più basso. Oh. Ah. Oh. <ride> <ride> ok, ci è piaciuto il montaggio <ride> inaspettato. Allora, ah, no, qua Ah. Oh, io me so lo ricordo. Esatto. Che bello quando si gioca così sul bag. Poi bella, bella facciata di... Oh. Poi lo, lo stem nelle palle, proprio come piace dal boletto di solito Tiralo! Giralo, 3, 6 Scusi Ha fatto 20, vabbè, vabbè, 20 ha fatto oh. Ma da dove è arrivato questo? Ma poi ha ah, sempre questi video che partono con Lui genero che sta staccando la sì, ma raga. Che... Cioè tipo ha saltato che era stortissimo, è, stortissimo. Okay, è, che garai... terrat, è atterrato già praticamente Morto Sì, col manubrio per terra ma fatto, Poi con la testa ha fatto il minatore È andato sotto a cercare <ride> i bruchi Due cadute dal nostro Michele della pantra di Leinathen Questa è morto, sì? no cos'è che è? Oh! Non sapevo di conoscere un cartellatore seriale. Amica, che se No, Ha saltato e già si è sentito tutto così. No, però lui ha detto no. Oh. E poi tu dici: di solito, quando vedi le giornatine, vedi prima che appoggia la roba. Appoggia, no, no, qua ha tolto le mani e le ha appoggiate giù. Tolto le mani e lui è arrivato prima, cioè, con le mani. Prima con la testa. Con la... Mani, testa. Chatel, questa è la hip. Sì. Bravo, ti sei mollato bene, devo dire Però, eh, Michi si vede che un po' di controllo c'è Però poi vedi la giornata di prima e dici, ah oh, quanto? Ma, ma quanto? Ma quanto è arrivato forte? Guarda 200 È andato è 40, 200. Ha, è so... tutto indietro, vabbè, perché in realtà non si sta indietro, però qua un po' troppo Minchia, po ha preso un po un po tanta troppo. aderenza, fronti Pum, catafultato, frontato, secco Sì, ma il punto è che lui è caduto oltre al code, il code gli sta passando è stava passato, passato sopra Il bello è mio. Ma oh, boh? oh cazzo è? No? <ride> oh, oh. Allora, rivediamo il okay. tentativo di flip. Allora, Le mani stai? sono andate su. Ok. Le mani no. sono andate su per flippare. Bene. E basta. Hai... Qui allora. ha detto io Marionetto, Alboreto. Qui ha detto io voglio io alboretare, voglio alboretare bro. Alboreto sarebbe fiero di te. Attenzione, allora. arrivi. Bellissima. Bellissima. Bellissima. Bellissima. Bellissima. La velocità fulminea in cui è. No, Primo le ultime due cadute Un B numero oh, Sono vivo Sono vivo Sono vivo Oh ah, Mottolino Ah ma io Ma cos'è Gerna? Noo oh, germino No, no, ma perché l'ha mollata? Eh, qua la conosciamo bene questa caduta, in realtà se guardate bene ha flippato era il suo primo tentativo di backflip tra l'altro su quel salto lì che è È, è grosso, grosso però era per, era per niente perfetto, era perfetto lui no. non so perché l'ha mollata e vedete che praticamente quando stava per chiudere la fine del flip lui ha mollato e in realtà se vedete è caduto sulla bici, è caduto di schiena sulla bici infatti in questa caduta si è fatto male alla schiena si è fratturato eh, de verde, verde, verde so non fargli una chiamata Pronto? Pronto? Sì. Eh, sto parlando con... Una leggerna, sebbatico. Sì. Come Molto sta adesso? Eh, adesso va bene. Mi sto riprendendo. Sto eh. facendo fisioterapia. Perfetto. Dopo quanti mesi però? Eh. Sei. Dopo sei eh, mesi sti cazzi. Stavano dicendo che alla fine ce l'avevi per niente perfetto lì Flip eh? Esatto. Ti è solo preso la cacarella eh, sì. Almeno sei andato in secche stellari nell'episodio Esatto l'importante è quello Sì l'ho fatto proprio per quello Ah, ah beh, vabbè, vabbè, ottimo, ci sta, beh beh Allora, allora premiato mi sa, doppiamente Mi sa che il gioco vale la candela giusto? Ciao, cazzo... No, aspetta, ricordo. sono le zanzare. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine anche di questo episodio di Secche Stellare, cioè abbiamo visto tutte le vostre cadute. Alcune voi non le vedete, non le metto neanche nei video perché sono troppo banali ragazzi. Quindi mi raccomando, vogliamo cartelle che devono avere un minimo di valore praticamente. Non potete mandarmi i cartelli da ferma. Cadete e basta in silenzio. Ma Ivo, è giunto il momento tanto atteso dal pubblico. Chi è il vincitore? Cioè, diciamo, chi è che si prende la corona? Chi è che si prende la corona? Li seriale, Senza dubbio il ragazzo che si è fiondato tra gli alberi per l'amore della natura Quella lì veramente, magari non era la secca più prepotente ma cioè è particolarissima Demograficamente è fantastico, sgommate poi della serie cosa fai? Ti sì. fermi lì? No Vado, vado, vado È stato veramente un piacere vedere queste secche che mi avete mandato Vi ricordo che in descrizione trovate la mail Se dovete mandarne altre o se non l'avete ancora inviata Io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto iscrivetevi E attivate la campanellina per favore ragazzi Che YouTube è infame e non manda già le notifiche No che poi ci dissa YouTube no. Scusa YouTube non volevo Sei bellissimo, sei bravissimo Ci vediamo in un prossimo episodio di Secche Stellari Scrivete nei commenti chi volete vedere nel prossimo episodio Bella Ciao